Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ripiena a ciambella. Il tempo di preparazione della ricetta è di dire ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, semola, zucchero, latte, acqua, sale, olio, lievito, pomodorini, olive, origano, olio, prosciutto cotto e formaggio. Diamo il via alla ricetta!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 velocità 3 aggiungiamo la farina di tipo manidoba la farina di semola l'olio e il sale ed azioniamo i bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio e lasciamolo lievitare in forno spento per almeno un'ora. L'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro ben infarinato. Stendiamolo in un rettangolo. Fondiamolo con il prosciutto, farciamo con il prosciutto del formaggio. Arrotoliamo dal lato lungo. Trasferiamolo in uno stampo a ciambella, ben oliato. Facciamo lievitare in forno spento per due ore. Trascorso il tempo, adesso andremo a condire la ciambella. Spennelliamo la superficie con l'olio. Posizioniamo i pomodorini. le olive, l'origano e il sale grosso. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 ⁇ per 25-30 minuti o finché non risulterà dorata. La focaccia è pronta lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo focaccia ripiena ciambella grazie e alla prossima ricetta